ragazzi buona giornata e bentornati sul mio canale come avete visto oggi vi faccio vedere come si crea una prolunga o collegato un pulsante per la programmazione dei motori delle tapparelle come avete visto l'utilizzo è semplicissimo basta utilizzare le tre pinzette coccodrillo collegarli ai cavi del motore e poi di conseguenza con il pulsante potremmo far girare il motore in un senso o nell'altro e niente poi con l'apposita brugola che c'è nella confezione dei motori potremo agire sul fine corsa quindi eh, programmare il motore eh, in questo video non vedremo come si eh, scappa il motore e non vedremo neanche come si effettua il collegamento al pulsante visto che sono due video che ho già fatto vi lascio qua in alto il link in descrizione così potete andare a rivederli se nel caso non vi ricordiate più eh, come si può fare vi consiglio di costruire questa presa soprattutto se dovete montare più motori perché vi permetterà a parte di lavorare in comodità anche di risparmiare tempo in più di non bruciare il motore e niente la, la presa è molto semplice da costruire ci vuole anche pochissimo tempo all'incirca 10 minuti eh, si fa il tutto il, il materiale costa all'incirca 10 12 euro quindi anche abbastanza economica io ho comprato tutto al brico quindi è anche molto facile reperire i materiali in questo video quindi cosa faremo vi farò vedere la presa da vicino in più faremo il classico schema che effettuo in ogni video è uno schema disegnato così per rendervi più facile la costruzione questo è il materiale che necessita per creare il lavoro una presa della corrente un cavo chiaramente io utilizzo un cavo lunghissimo perché mi serve nei cantieri anche come prolunga a voi invece consiglio di utilizzare un cavo più corto possibile così quando finirete di utilizzare la presa potrete riporla in un cassetto come vedete una scatoletta per uso esterno il pulsante sali e scendi qui è dove verrà effettuato il collegamento quindi cosa faremo taglieremo il cavo a metà lo inseriremo eh, qui dentro, e utilizzeremo soltanto il cavo eh, blu e il cavo marrone che viene collegato alla presa. Invece, qui faremo uscire l'altra parte del cavo e collegheremo le tre pinzette coccodrillo, che sono queste. Le pinzette coccodrillo verranno eh, saldate e eh, stagnate, come state vedendo. Spero che dallo schema sia un po' più semplice capire il collegamento. Questa è la presa, questo è il motore e chiaramente questo è il pulsante dalla presa usciranno i tre cavi, blu, giallo e marrone, il giallo lo taglieremo perché non ci servirà più, il blu lo utilizzeremo come vedete per fare un cavallotto, quindi lo taglieremo dove taglieremo il cavo a metà, Fa faremo proseguire il cavo blu e collegheremo come vedete la pinzetta blu, la pinzetta blu poi la ci servirà come vedete per fare il contatto al, al cavo del motore, questo è il cavo del motore, cavo del motore blu, poi utilizzeremo il cavo marrone e il cavo nero per, per le due uscite del, del pulsante, il marrone chiaramente lo utilizzeremo per collegare il cavo marrone eh, del motore, invece il giallo come vedete lo utilizzeremo per collegare il cavo nero, quindi utilizzeremo la terra come se fosse il cavo nero. Spero di essere stato chiaro. Siamo giunti al termine del video, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia piaciuta anche questa presa. E niente, Mi sono dimenticato di dirvi che questa presa non è in vendita, non esiste, è un brevetto che mi sono inventato io, quindi se siete intenzionati a, come si chiama, a costruirla e avete qualche domanda da farmi, non vi preoccupate, scrivetemi qua sotto, appena avrò tempo eh, vi risponderò. Iscrivetevi al canale ancora se non l'avete fatto e datemi un like eh, se vi è piaciuto il video. Grazie e buona giornata.